Vai ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamics Qual è quello dell'esplay? E Marco007, siamo tutti e due al, allo stesso punto, mi sa che questo è quello giusto. Questo l'abbiamo fatto, no? Ok, allora. Ok, resettiamo il gioco. Io yeah. so il gioco. Lo si può andare al, al, al titolo del gioco senza riavviare. Perché? E boh, che ne so. E boh. Ok, questo è il nostro file. Dobbiamo fare questo livello. Questo livello è piuttosto facile perché l'abilità richiesta è qui. Cioè Spino. Possiamo pure sì. prendere Spino doppio per fare una cosa carina, ma non. Tipo le lame la della morte. Eh? Oppure Spino... Non ghiaccio. Oppure Spino... cos'è quel ragno. Mi sa che questo è quello che aveva disegnato Delane, però era.. era cattivo. Ok, spino d'occhio. Attenzione che lo sbagliassi sì. Ecco qui, il lame della morte, fallo? L'abbiamo già visto però. Ah, sì, lo Però è carino. Avremmo uh, potuto fare il. È pir... spino eh, avremmo potuto fare spino pietra che non abbiamo ancora visto, quindi non spenderiamo. Non possiamo! Ma quante pietre? Ok, spino. Oh no. What's up ah, Ok, okay spino non mi piace, quindi lo buttiamo. Ciao. <ride> Ghi. Ghi. Ghi. Ghi. Prendiamo la vita molla. Yes. Yeah. Sì, sì, sì, sì. esiste ghiaccio. Prendiamo ghiaccio e qualcosa. Usa. In realtà non è ghiaccio il gelo in questo gioco. che Kirby rosso. Allora è questo livello... Vai, ghiaccio fuoco, ghiaccio fuoco ghiaccio roccia, che cos'era? Sì, Curling! Perché, perché abbiamo visto? Pietra. Perché è pietra quello? È chiaramente un vulcano. Sì, Doveva dare l'abilità vulcana sicuramente. Sì, ma l'abilità vulcana è già un'abilità doppia, quindi non avrebbe senso. Eh sì, ma avrebbe <ride> avuto più senso quello che, che dare pietra semplicemente. O dai fuoco, o dai pietra, oppure dai tutte e due. Non funziona così. E loro hanno scelto dai piedi. No, perché è rimbalzato? Avrebbe dovuto distruggere il piede. Perché si so. è venuto da posto, lato opposto, perché? Ok, qua c'è una, una. uno shard particolare. Perché... Fai no, l'abbiamo già visto. Il sì. grasso! No. Kirby è grasso. Lo sapevi? Sì. Non è vero. Lo Kirby è di... Kirby è in forma, tu non puoi dirgli niente. Forma tu io. non gli dici che cosa fa Allora c'è una cosa piuttosto Allora, la, la shard è particolare ah, ah. Perché devi fare Hai una specie di gioco, Quando lo devi prendere Scommettiamo? Cosa? Avo <ride> Non ha e senso Chi è una pietra più grosso Pietra grosso, ecco qui Uh, pizza um, um, um. Come dovrei disegnarla sta roba? Allora, praticamente ce ne... Ci sono... Adeline potrebbe disegnare tre cose. Ci sono uh, delle cose facili, delle difficili e quelle... Impossibili. Impossibili. Che stai facendo? No. Una cosa facile è il cilindro che è praticamente deve fare vicino interno del cappello. Cioè... Torna indietro vedi la Fare pensando. il cappello. Torna indietro e vedi la pizza. La cosa media è tipo la e l'ombrello che togli i pietri perchè è impossibile così metti che sbagli tasto e clicchi <ride> un attimo e invece allora, la cosa uh, media è l'ombrello che è piuttosto facile diciamo ok va bene è la cosa quella impossibile è la pizza, che purtroppo, c'è cioè, la bella. è impossibile, <ride> È impossibile, cioè ah, sì, è so una non cosa non circolare. L'ombrello sarebbe stato molto più difficile. Solo che io sono bravo a fare le pizze e quindi addio. Eh, le pizze art, perché quella la chiami una pizza, certo. Cioè, pixel art, cioè. Al paese è... mio quello non è una pizza. Ok? Queste sono le pizza. Ma io mi che paese. Quella è una pizza che si taglia. No. A parte che è una pizza stupida. A parte che le pizze non si tagliano da sole. <ride> Oggi devo mangiare la pizza, quindi... non le Non in realtà, non Ma io adoro eh, quel pulcino. Eh, pulcino. Non usa, Rick, Rick, non usa Rick, non, non Usa Mordek, non Ah! <ride> <ride> na na na na na, na, ne, na, na, na. Ne, na mo, E namo. E namo dove? Lo andiamo. I, I, I, I. Comunque questo è piuttosto utilizzabile e <ride> decente rispetto a tutti gli altri mangia tutto muoviti. mangia la tua cena altrimenti niente dolce oh no, no ma la cena di... è il dolce no <ride> you don't decide ok Stai sbattono la testa come niente cosa mm. vai ciuccio il ciu -ciu è proprio ciucciuccia questo è un po' pericoloso. Eh. Non è pericoloso per niente, puoi volare. Sì, potresti morire, però, visto no. che il volo è infrangibile, cioè, non dire, sì. visto che il volo è... U visto che sei scarto, non, non sei, so. non sei, non sei uh, volare molto giusto. Uh. No, no, no, no, no, no, non, non dura troppo il volo sì ma hai visto quanto dura vedi po eh, si sta già stancando da questa quantità se ne si risalire come ok allora troviamo chi? kirby Chir... kirby <ride> guarda cosa ho fatto lo uccido prendendo da dieta kirby yeee yeah. chissà chi è questo kirby chi è kirby chi è? Poi? prendi la carta carta no perché sbagli sempre non no. sei buono Vedete, dammi un cosciotto. Sono rimasto no. senza cena oggi, sono fatti i tuoi. Andiamo a prendere la vita. Invece ora quel file che hai in più, cancella <ride> No, no, mi serve per vedere Richard. Taglio. Ok, eccoci tornati. La vita è questa. Uh. Naturalmente un fiocco di neve, è la Un fiocco di neve è una cosa più ghiaccio è una cosa spinosa di ghiaccio non perdere la vita. anche se non ah, ti, è una di un consiglio ma crea un punto di salvataggio perché tu un'abilità una abilità da dover andare a riprendere fallo crea un punto di recupero si ni ni ok ni eh, ni ni perché qua vedi quante pietre cadono cosa è successo hai scavalcato tipo Mario Round a proposito di Mario Round oggi vuoi un No, non facciamo i video in di magliorami, ma... non c'è modo... No, no, no, voi non avete sentito niente. Eh? Non la tagliare per questa parte. Sono progetti nostri, ok? A voi... Sì, ma mica è dobbiamo di non fare. Lo so. Ma perché con un cielo di fuoco non è... Non è una un abilità... Non È, è una abilità, l'abilità a no. fuoco. No, io voglio l'abilità a cielo di fuoco. <ride> l'abilità a volo sul fu, fu, fu fuoco, in chino mi starà la laissa. C'è pure la felice di ghiaccio. allora no, no, non è una felice, semplicemente. È solo un uccello di ghiaccio basta. Ghiaccio più volo. Carica il punto di salvataggio. Cioè, crea una male. Anzi, non lascia stare, fallo dopo al massimo. Quando sei in pericolo di Quando sei in pericolo di vittoria. Cioè è tu che muori? No Kinder! De de. Ok basta cantare! Kinder dello spoiler. Perché devi spoilerare? Vabbè, succede troppo è un setore. Pinguino! Il ghiaccio! C'è un pinguino di fuoco! <ride> Ma dai! Allora, ora è un pinguino di fuoco! Ora è un pinguino no Allora bisogna spaccare pure questi allora. così sopra per la charla. Molti schiacci. No. Perché Kinder devi inutile? Perché sei scarso? Tu sei inutile! King Dede è buono, è grasso ed è forte. Yeah. Yeah. Yeah. chi King de Dede è ghiaccio. ghiaccio martello. No, è martello e basta. No, ghiaccio martello perché lui vive nel ghiaccio. Ho detto solo martello. I. Quel coso sopra non lo puoi rompere? No, quando sono piccoli non li posso rompere. Mm. Eh, perché non rompi nemmeno quello sopra il grande? Eh? Questo qui non lo posso rompere, vedi? Non si scusa. Sì, sì, come no? Tutte scuse per non fare il suo lavoro. Ecco, vedi. Ah, ah. Marco, adensione. Guarda, manco questo si rompe. Adenzione, merco. Nì. Questo.. Questo livello è pieno di abilità, roccia che ho fatto? Ah, Rabilità roccia e fuoco Muff. ok ho capito ciao ciao non puoi, Kirby Kirby ha detto muoviti a chi ne vede. ok prendo Kirby e lancia Kirby ha fatto perché? perdere tre, tre vite a vede. perché quando ho no, oh. prendi il panino ho schivato il panino che poi che poi quando vengono congelati i nemici diventano più piccoli guarda Sì, solo per il magari l'ho visto più piccolo questo non l'ho visto però ora guarda, guarda quello... questo Nemmeno <ride> funziona la testa oh. Sì, è vero è più, più pic piccolo per la felice? hai visto più piccolo ah, fai, fai piccolo. il culo, Ma gabarito è marco ha seguito, in, ha seguito le linee del livello piccolo. guarda si ruota oh, Marco, no. crea un punto di salvataggio sì, ora? Capirò. no no eh sì recuperaggio così se muori qui muori per sempre che yeah, moriamo tutti insieme no tu un attimo dice che siamo all'1 al all'1 ottobre del 2013 non è vero <ride> alle 11 di sera in realtà è tipo pomeriggio alle 5 alle 7 non qua lol <ride> Forse perché abbiamo. Perché la Wii U non l'hai la, no, la settata da, da, da 2013. <ride> no, è <ride> perché ho tolto i cavi prima. Ah, e quindi quando giustamente quando i cavi si resetta tutto a casa. Boh, credo di sì. Boh io non parlo. Posso capire se togli la il collegamento internet della Wii U, ma non se, se scolleghi i cavi semplicemente Vai, si toglie naturalmente il collegamento a internet. Marco, perché non stai attento e salti? Eh? Ye! Eh, yeah, è ah, yeah, un corno, devi saltare, non devi stare a parlare tutto il tempo. <ride> Ora prendi il cosciotto e non prendere danno. Se no ti dormo. Prendere danno non prendere cosciotto, capito? Sì, è esattamente mm. quello che hai fatto infatti, ah. vero? No, Lasciali vero. stare, corri e basta, li superi. Non è vero? Sì, se, sei abbastanza sì, abbastanza... Vabbè, gli faccio attivare quel Vieni? No. Vieni? No. Lui muore. No, c'è no. un... Cosa devi fare? Cioè continuare ad attaccare in quel momento? No. no. no. no. no. no. no. Ma chi? Ma perché dovrei... Perché voglio morire. La mia vita non ha senso. Stai zitti. No, no, no. Oh mio dio. Ora metti lì replay Play. <lossi> Stavi a pelo sulla lava proprio Dai e Dai e ah, dai nel senso muori Sì. pensavo nel senso dai volare. Ok Questo Il Mini Bosc crea stato... Cosa ti fa pensare? Uh, Maracas, cose robe No, fiumali. questo coso Da questo... distruggere Si distruggere Questo serve un'abilità E un vulcano Vulcano. Vulcano? E cosa ti devo far pensare? Il marrone e il rosso? Oh, no, you don't say? Prendi fuoco. Nope! Nope! Nope! E quando io sono detto di creare tutto il tuo. L'ho fatto, l'ho fatto, l'ho fatto. No, non l'hai fatto. L'ho fatto, guarda. No, non è quel che ti ho detto. Tu hai detto mini boss, ma non è vero, non c'è ah, il mini eh boss. Vabbè, no. io ti ho detto di farlo lo stesso, tu. tu Non, non è vero, fatto. non mi hai detto di parlare. Io ho detto solo io di io farlo devo... perché c'è il mini boss. Io, io ho, ho io detto devo... no, non c'è il mini boss. Cioè eh ma io cioè ti di mente. farlo, tu devi ascoltare. No. Okay. Quando devi ascoltare, tu devi ascoltare, perché se io ho un presente di che tu stai per morire, perché hai uno di vita. E so che tu sei stupido alcune volte, poi cose stupide. Eh sì, e ma che ne sapevo che stava la lava lì? Tu dovevi saperlo? Sotto un vulcano secondo me che cosa sta? L'acqua fresca, bella. un bel frigo, il gioco, la tavola? Che cosa deve stare sotto tavolo? Che cosa deve stare sotto un vulcano? Fammi capire. Il cibo! Cibo per, per La i morti. pizza! Il cibo per morti Ora mi domanda allora, muore di nuovo. Di solito quando bisogna spaccare qualcosa c'è scritto, scritto lì, i colori. Vai. Ma qua veramente c'è bisogno di una un'abilità di ghiaccio qualsiasi per uccidere il coso. Io ho preso ghiaccio spino perché avevo spino e anche perché non l'abbiamo più. No. resto è, è importante questa cosa. No, it's not! E attenzione! Sta succedendo una cosa importante che dovrei usare. Un'abilità che mi serve per scappare. Lo so a a sta per succedere una cosa importante che devo prendere un'abilità per scappare. Prendi. Prendi il fuoco di nuovo. Eh sì, fuoco fuoco. Scappa! Vai. Le hai presi tutti gli shard? No, prendi il colchot! Prendi non il colchotto, allora, mi te. manca il terzo che devo. Ne di Ora! Un attimo! Ora! Ok, sì, va bene. Ora che sei a mezz'area pure. Sì, tu. che, che di tipo mosso in un lupo di morte perché sto per. No, correre. perché puoi volare. No, non posso volare dopo la felice. Ah? Eh? quello qualcosa sei ragione. Allora. No, mi, mi ero appoggiato prima. Eh sì, sì. Tutto scusa. Prendi il cibo. E ora volevo. Upsy, upsy. Non, non è corta questa. Ma la, la lava ti dà so solo fi e mi kill. Mi sa che mi stan kill. Ma no. meglio non provare. Allora sei fregato. Ciao Marco. Consiglio di creare ora il, il pensavo. No, no, no. Fallo. No. Ora. Perfetto, ora la lava Che okay, ora la lava sale, sì, appunto. La lava tutto. beve. Lava sale, la lava zucchero. La lava beve. No, Dove vai? Sbagliato. Aiuto! Ecco perché mi ho detto che mi muore. Ecco perché. So... <ride> Sono così veramente. Non, non usare adesso il costo, Se sali non solo. Usola, prendi, la prendi il costo. L'unica cosa che ti serve è quello, poi puoi pure morire oh. quanto oh. vuoi. I, I. Poi non è una fenice, è un razzo. È un.. No. Sali sulla piattaforma. Quando devi salire. Cioè non, fai, non lo fai quando devi farlo e lo fai quando non devi farlo. Ah, ah, Qua è inutile ah, ah, la felice perché ti.. Non è una felice, non è una fenice. Io la chiamo Fenice perché è utile chiamarla Fenice se... non è invece che... che chiamarla super mega coso che ti fa prendi... volare un po'. Perché ah, sì. non prendi mai la carta? Ma almeno. Ma poi... No! Poi io volevo sì, prendere sì, la vita! Sì, la cosa più... Le vite sono inutili sto gioco! Ma è il boss, yeah! Facciamo il boss e poi chiudiamo. No, no, no, c'è ancora tempo. E poi facciamo due livelli il fuoco qua è inutile. è finta. No, ho sbagliato! L'hai danneggiato lo stesso. Che okay, la sì, lava non so. lei sta kill. Mantieni il fuoco, mantienilo. Stupido! No, io voglio il fuoco normale, non voglio il fuoco stupido, questo qui. E dove lo pensi di trovarlo? Boh! Allora, zero! stavi attaccata la sun Senti, eh, prendo prendo nuovo nuovo la fenice. Invece no. Fenice. Fenice. Uso di non mi many are no Senti, usa i proiettili i proiettili. Perché? mi i no vabbè eh, non fa niente tanto sembra, sembra che l'hai fatta apposta hai buttato l'abilità senza motivo e ti sei sussidato la suicidato. volevo lanciare contro un nemico per riavere la felice non Sì, niente certo. perchè di certo tu hai quella mia comunque mia. prima quando ho detto boh sembra che ho detto boh per dire non lo so e non ma è ma una felice non è ma una veramente felice. io ho detto boh perché è boh il nome del nemico che mi dà fuoco no boh è il nome boh di... è questo boh <ride> è quello boh. è quello dei switch Nome ufficiale cioè, italiano. Un genio. Un genio. Cioè no, si sì, bo è il Un genio. Oh, ho visto che il tentacolo stava per la mangiare, lui che passa. Salva! E salto via dal tentacolo! No, Comunque questa via. fase sembra tipo la seconda fase di. della vulcano. In realtà si è saltato conto come... il coso. Oh, senti! Ho sposato la telecamera, così pare. Sai il boss del no. quarto mondo di. Kirby. No. Kirby. No. Uh, come si chiama? Trippere del Ax. Oh, no. Il boss del quarto mondo, quello. lì Quello è lì la rana. Ah, col. Vol. quello lì, questo. questo. Mi sa che si è ispirato a questo boss. Non proprio. Comunque avevi ragione, tutti i boss hanno. hanno Io ho yeah, abbiamo vinto! Io ho sempre Ma cosa sto succedendo? Oh mio dio! Ah! Ok. Io ora devi solo scappare. Nulla di più facile. No, no, poi, io, no, poi possiamo ucciderlo e dobbiamo ucciderlo. No, basta aspettare. E come Acro, vedi? Uh, Acro. orca. O meglio orco. Orco. Perché non riesce a mangiare niente? Non si può mangiare, se ci ho provato... si però... può. E non funziona. Okay. Che ne sai tu? Che ne sai tu? Che hanno toccato terra prima. Che ne sai piuttosto che non si può? Oh. Non lo fa. So che non si può perché l'ho provato. C'è... Certo. Perché non mi prova a colpire? Non voglio... Okay. Oh Non si, si, si può perché non Ma so io? Se l'ho provato e non funzionava... Perché forse è un tocca... Ok, questo è infallibile se non vi mettete addosso al tizio. C'è... Cioè, non... non mi ascolti mai, veramente io ti lo consigli utile che fa? cosa Dio ho no. fatto? cosa ho fatto ok allora ok ora prendiamo la felice di fuoco non la fondere non lo puoi colpire quando è così non hai capito da prima non lo puoi nemmeno colpire così non voglio colpirlo da così voglio voglio la felice di fuoco infatti volevo fondere le due felici ma come faccio a colpirlo devi lanciare i proiettili mio dio non mi me l'avevi detto bene. no non me l'avevi detto ma perché... sei visto che non funziona la prima volta Perché continua a provare? non ho provato neanche la prima volta ho provato la da... settimana ma sei serio oh c'avevo le prove sul video tu sei andato contro con, la, con il razzo la con, con la felice come cacchio lo vuoi chiamare tu sei andato tipo 5 volte Hai visto che non funziona la pasta non pensavo di averlo preso male in un momento no. in cui non può essere colpito Ma perché sta caricando l'attacco <ride> Questo attacco si può schivare soltanto se andate qui. Sì, l'hai appena detto. 5 minuti fa nemmeno. Non no, avevo finito perché sono morto. Stavo morendo. Aspetta, mo. Ok. Perché? <ride> non ti mettere così soft che muori. Non si possono aspirare. Perché? E come fanno a colpirmi da così lontano? Che non si possono aspirare è giusto perché sono bei ti bruceresti e moriresti male. E come e come... le felici di fuoco perché le posso mangiare? Ah, perché non puoi aspirare la lava? Per lo stesso motivo. Perché non è un'entità la lava, è, un, è un, un ostacolo. Mica puoi mangiare i tuomp cioè, qui ci così lì, dentro? con un, un occhio, qui così lì. E perché quelli non sono entità? Hanno la loro hitbox? Sì, ma la non, la non li puoi mangiare. Vabbè, ma che c'entra, sono entità. La lava. Ah, perché non puoi mangiare la lava? Perché non è stato programmato per farlo. Ecco. Neanche quelle meteore sono state programmate per farlo, mentre poi aspirare le finisci il fuoco e gli altri meteore. Le meteore sono quelle meteore, quelli di Queste vedi, qui, vedi? Queste qua sono stelle. Queste qua lo posso fare Quelle sono pietre, semplicemente non sono meteore Ok, meteori. va bene. Non, non siamo vi... qui per fare scienza, siamo qui per giocare e divertirci. Quindi uccidiamo Magman, uccidere. Magman, <ride> quello di Caped. Ah, nel 2 Ho sbagliato, volevo saltare. <ride> Kel touchy. <ride> no, che ci danno il copyright. Ci danno i copyright per qualsiasi cosa. Vai, aspira. Ok? Mi do. sa che gli faccio il doppio di danni, vediamo. È ovvio che gli fai il doppio dei danni. Sì. Se sono due proiettili combinati. Ora abbiamo la stessa Attenti, vita. 20 ore! Fai un punto di salvataggio ora che piacere. Che guarda, non vorrei proprio che, che perdessi adesso. Che, che hai uno di vita e lui ha uno di vita. Però capisco, ci hanno messo tutte quelle tacche. Hanno messo tutte quelle tacche? Ma un colpo vale 5 tacche, perché. Ha detto no, non. Era... No, mica ho detto tutto così tanto con un solo colpo Il colpo non ne una un'attacca di vita. Ah sì, vabbè. No, oh, ho capito. capito. capito. Io Dio due anni per sconfiggere il sopra. Sopra, oh, chiudiamo. No, no, il cristallo è velenoso e muore chi è? Si sì, a caso. Comunque chiudiamo veramente adesso. Non facciamo solo un altro livello. Siamo a mezz'ora. Facciamo che alcuni alcune cose tagliamo. Tagliamo. le non sei arrivato lì, Nels, prego. Però non solo noi prendiamo un'abilità, perderemo un suo tempo. Eh? Perderemo un sacco di tempo. No, oh, la prima cosa. Aspetta. Salve. Help me! Yammy! Vuolo di arrosso! Non sai perché arrosto? Perché stava nel fuoco? Wow, Shaverstar! Ma cosa stai dicendo prima? Shiver Star, che ha. Ascolta, aspetta, vai un secondo lì. Fermo un secondo. Guarda io sì, so questa è la Terra. Ha eh, la forma della Terra. L'America, la Groenlandia, lì c'è l'Africa, l'Europa e l'Asia E sotto c'è l'Australia. L'Oceania e la Luna. Quindi è la Luna però con eh, i continenti della Terra. Che non sono continenti e c'era un satellite intorno mm. molto bello. Eh, no, no, questo Ops, è ho di la telecamera. comunque. Questa è Però la, la terra, ce l'ha. Oh, attenzione, lo so. Questa è la terra, sì, Quella, è quello grande non è so la so terra, me. mentre il satellite è la luna eh, si. Sì, ho capito, anche eh. se la telecamera ah, taglio Ok, eccoci. Sono tornati. Abbiamo aggiustato un po' la telecamera, ma comunque un po' storta e abbiamo preso l'abilità. Faia. Perché serve nel, nel livello di ghiaccio come nel livello di fuoco serve, fare la, la vita ecco il viso è, visto, è vabbè non fa niente a parte che stava qua la vita a fuoco quindi avremmo potuto evitare tutto il gioco ecco ora è il massimo della vita che bello uh. Uh. qualcuno mi uccida <ride> no Comunque, ah, comunque ora ne sono accorto. Perché il gioco ha questo formato alla, alla Perché, perché praticamente quando gioco. Uh, qu ai tempi del 64 uh, si avevano delle tv molto più strane. Ma gli altri youtuber come lo portano? Non Fanno una, una miniatura strana sul attorno al coso. Perché non tagliamo semplicemente i bordi e lo mettiamo come se fosse un schermo intero? La possiamo perché la nostra telecamera è grande quanto la nostra tv. Mm. Ho perso tutta la vita facendo sta roba di fuoco mm. Ecco, spaventati, mm. brutto stesso. That's stupid. how mafia works. No, non, è non è vero, non funziona così la mafia. Informatevi bambini. Eh, no, sono, informatevi sono, sono sulla sono mafia. stavo facendo un riferimento alla pubblicità e eh, non fatelo, non, fate, non fate quello che vi ha appena detto, Marco. Cos'è? Marco vi dà dei consigli sbagliati, ricordatevi informatevi. Seguite sì. sempre i consigli di Dynamics, X perché lui. Aiuto, ho paura della mata. Ah, che poi. Questo, ma è naturalmente capiamo. Sì, che questa è la terra. Sì. che dopo la seconda era glaciale la terra si è, si è congelata e.. E ci ci... si sono formate le scale di ferro. No, <ride> no. No, l'umanità si è distrutta. Quindi.. Non eh... esisteva l'umanità qui. Cioè... no, al, una seconda era glaciale, l'era glaciale 2 no, eh, dopo una seconda era glaciale eh, la, la terra si è distrutta e gli umani si sono istinti Quindi... non si è distrutta la terra, semplicemente si sono istinti oh! e tu, no, tu si vedi è congelata, vabbè tu vedi i continenti che sono tutti distrutti mischiati e no, si è congelata ah, ho sbagliato io al, la, la Terra si è congelata e è pregante. Guarda, well, oh non dire è va a popolare. Oh, no! Si ah, no. è capottato. E <ride> ora Game Over. Oh. Vale. Ma... Tutto, tutto, tutto. Tu. Ora è zero per te. Però una cosa strana, l'umanità si è estinta. Vabbè, gli alieni sono andati a popolarla, visto che tipo ci sono dei nemici che vengono dagli altri pianeti. Come. Tipo, ciglia di pop star, non è di... Cami di cagli. E poi ci sono i dinosauri a caso. DINOSAURO! GRUMBRUM! <ride> Beh, comunque, sia, non hai detto che questo è in un futuro prossimo. Eh, ho prossimo detto. O in, in una seconda era glaciale. In realtà, cioè, dovrebbe quando... essere prossimo perché, come vedi, i continenti non sono cambiati affatto. Quindi, perché. Eh, no, non è che tipo mille anni fa neanche erano cambiati i continenti. Sì, ma c'è sempre lo spostamento della crosta terrestre. Quindi. Uh, in 10.0 potrebbero pure cambiare quindi in futuro prossimo mica sono passati i 10.0 aldi po potrebbe pure essere domani l'era glaciale ecco qui un attimo non I abbiamo preso fuoco no no peccato beh mi suicido vabbè scusa chiudiamo semplicemente dai abbiamo superato di 30 e come si ma tagliamo quella parte in cui muoio infatti contro Marvel mm, Sì. e tutti i consigli utili che ho dato non servono tanto lì. Ah, prendi... non servono tanto li metti in pratica senza darmi i crediti. È così che fuso il copyright Marco. Certo. L'ho certo. già diciamo no, Ma. Magman si può uccidere con. con la. la roba. <ride> con la roba. Bello. <ride> Col pendolo sulla. si. Sì, ora allora, vuoi prendere quel cristallo. Non possiamo, non ho l'abilità a fuoco. E allora che cosa ci fai qui e vabbè. Ho perso <ride> l'abilità a fuoco, <ride> che, che cacchio vuoi da me? dovevi andare a prenderla Marco? l'ho presa poi l'ho <ride> persa aiuto mi sento male è così bello vedere incazzate le persone ok allora palla di neve palla di neve niente della niente palla di neve palla di neve della vita <ride> oh no Marco, Gra Marco il grasso è atterrato è atterrato dove? sulla la luna. sott'acqua E mi arguono a prendere i cristalli. No, mm. mi hanno preso mezzo cristallo per ora. Appunto, quindi esci. Continua so a continuare. No. No, facciamo un taglio e torniamo. Unici la vita. Mm, albero. Sì, su. Unici la vita. E siamo a Ma no, pure Propeller dà la vita ghiaccio. Sì. Sì. Sì. Sì. <ride> Uh, tre vite, non è vero. Just one, because we are dead. Because. Because. Just one. Because VR dad. noi siamo papà. No, tu. No, tu. Una cosa devi fare, cioè evitarlo, no. Propeller vieni da me. Propeller. Si chiama così il nemico. Si, si chiama Erika Si chiama propeller. Erika Yeee. Yeah. Propeller è Erika in inglese. Ah. Ok. Why you know. Why you not know anything? Why you don't know. Shhh. E così la meme. Why do you know? Why you Why you know. Why, why you, you no? Know, why you not know anything? Vuoi eh. un no no è Winfield? Vuoi un no no Palladine? Ah. E cioè Meta Knight è nervefobico. È, è palladinefobico. Eh sì. So, e eh, ti ricordi che. Sì. È... Il gruppo dei bulli. l'avevo detto pure nella let's play. Sì. Morite tutti! Ah. Ah. I, blo I blocchi mi bloccano, mentre. <ride> Ovviamente, mentre i nemici no. Uh, Uccidono tutti! e c'è il blocco. Estinguiamo i primi umani che si sono riformati con <ride> l'era glaciale 2. <ride> l'era glaciale 2 è stato un film così schifoso che abbiamo deciso di, di estinguerci di massa. Tu sei schifoso. Muori! L'ho fatto pure il 3. Quante ere glaciali ci sono state? Mi sa 5. No, quante ere glaciali ci sono state nella storia dell'umanità? Una. Va bene che quei film sono tutti uno del sequel dell'altro. Eh, però tutto. però, sembra che ci sono state 5. Ma mica sono, sono tutte diverse. Lo so, lo so. Sono tutta una. Lo so, è il sequel nel senso che continua sempre quello. E poi perché stavo il stavo Sanno il dio, No, ci sono i mammu e gli, gli animali.. Eh, quindi. non c'è già l'essere umano nell'era glaciale? Sì. Non appare nessun essere umano, credo. Sì, invece. Ah. Ah. Ah, ah, nel primo film, è vero. C'è nessuno come l'essere. Ecco, di nuovo la strega che appare come nemico ma non è un nemico. Cosa? Questa strega. Ah, non, è un, non appare come nemico allora, se non è un nemico. Nell'enemy... Freddy! Cioè... Yeah! ieri per... Stavo per ammazzare. Vediamo che è cristallo ho preso. Dimmi che ho preso l'ultimo. No, ho preso il primo e quello, quello di mezzo lo, lo prenderemo nella prossima parte. No, lo, ora... lo no, no, è tardissimo. Ok, ci vediamo nella prossima parte dove... c'è però, il Kirby 64, The Crystal Carica Barbs... Punto di recupero. Sì, no, non è appunto di recupero. Ci vediamo nella prossima parte di Kirby 65, The Crystal Barbs. Ci vediamo alla prossima <ride> Crystal Part Alla prossima Ciao Ciao